E tu che piani hai in amore? C'è un vecchio proverbio che dice l'uomo pianifica e Dio ride ed è proprio così. Io sono Anna Maria Palladino, da diversi anni mi occupo di uomini e donne che cercano l'anima gemella e molto spesso quando parlo con loro sento frasi che a volte mi fanno sorridere. Infatti noi esseri umani tendiamo a volere raggiungere sempre situazioni perfette prima di buttarci e di fare un passo e infatti molti single mi dicono non appena i miei figli cresceranno e andranno all'università mi cercherò un nuovo compagno una nuova compagna oppure appena perderò 5 kg mi butterò in una nuova relazione ma la vita non funziona così non esistono le situazioni perfette non esistono le eh, condizioni di massima perfezione in cui ci sentiamo liberi di fare qualcosa oppure di non farlo dobbiamo vivere ogni giorno della nostra vita perché tanto la perfezione non esiste. Esistono uomini e donne che soffrono la solitudine e che potrebbero vivere sicuramente meglio se solo si dessero l'opportunità di cercare la loro anima gemella. Allora tu non perdere altro tempo, non aspettare che tutto sia perfetto perché non lo sarà mai. Buttati oggi che la vita è breve. Ciao!